ben ritrovati ragazzi partiamo nuovamente con un oroscopo del giorno questa volta l'oroscopo di martedì 11 giugno 2019 ricordatevi di iscrivervi al canale di attivare le notifiche di mettere anche un mi piace o un non mi piace e se il video insomma vi piace commentate anche chiedete qualcosa riguardo l'astrologia a rete. Cattiva luna in questa giornata che transita in una parte del cielo non assolutamente favorevoli e infatti la sua posizione diventa particolarmente stressante da vivere oggi. La cosa migliore da fare in queste ore sarebbe fare soltanto le cose indispensabili senza procedere con inutili progetti che in questo momento sembrano essere bloccati anche da Mercurio e Marte in quadratura. Forse un leggero nervosismo che con questa luna aumenta e quindi cercate di vedere meno persone oggi, altrimenti qualche discussione in compressione potrebbe nascere. Se state sviluppando un nuovo progetto allora è meglio fermarsi e agire in seguito, nei prossimi giorni e meglio nelle prossime settimane. L'unica cosa positiva di questo martedì 11 giugno 2019 potrebbe essere la, la vostra vita amorosa che produce effetti favorevoli per il cuore, ma soltanto se avete già una relazione sentimentale abbastanza serena. Comunque osare in amore entro sera potrebbe regalare qualche novità. Toro, una luna che non crea difficoltà oggi, con invece Mercurio e Marte molto interessanti che brillano nel cielo, regalando varie opportunità nel lavoro. Forse alcuni di voi hanno deciso di essere molto concreti, di sviluppare idee anche molto drastiche nella vita professionale, grazie anche al sostegno di Urano e ora è arrivato proprio il momento di agire di essere più reattivi nelle scelte questa giornata di martedì potrebbe regalare ancora interessanti opportunità professionali e buone notizie anche per coloro che stanno cercando un lavoro e che dovrebbero fare colloqui entro sera ora è da dedicare dunque al lavoro e alle vostre idee senza pensare troppo all'amore perché con questa venere abbastanza capricciosa non ci sono grandi occasioni e anzi se non fosse per un livello di Erso molto buono potremmo dire che molti di voi stanno vivendo una fase di monotonia all'interno della coppia. Soldi in uscita per esigenze familiari, gemelli, meravigliosa giornata anche questa qui, con sole e venere che continuano a donare le loro energie e i loro influssi astrologici, ma che oggi sono anche affiancati da una stupenda luna in trigono, fortuna, notizie in arrivo ed eventi molto favorevoli nel lavoro, ma anche in amore. Anche se decidete di non uscire in questa giornata, potreste ricevere un bel messaggio, una buona notizia lavorativa, essere a conoscenza di una situazione che si sblocca positivamente per voi e in questo periodo con giovine opposizione che porta preoccupazioni forse di tipo legale potreste davvero trovare una buona idea per risolvere tutto ma è l'amore il settore che oggi deve essere vissuto fino in fondo senza paura nuove amicizie sono possibili, nuovi incontri, innamoramenti tra oggi e i prossimi giorni e chissà quanti di voi riceveranno un invito da parte di una persona bisogna capire se questa persona per voi è attraente oppure no cancro? Luna inquadratura purtroppo, che non offre grosse opportunità in una giornata che potrebbe essere abbastanza pesante da vivere, ma che fortunatamente trova il sostegno di Mercurio e Marte. Eccellenti possibilità per quanto riguarda il lavoro e dentro sera una bella notizia, un guadagno, un'occasione, un affare da concludere sono davvero una cosa molto concreta e realizzabile. State cercando un nuovo lavoro? Bene, in questo momento potreste fare un buon colloquio oppure conoscere una persona che potrebbe aiutare in futuro e quindi non rimanete chiusi in casa aspettando che la fortuna bussi alla porta. Agire sempre quando il cielo è così favorevole. Quella venere dietro di voi e quindi nella dodicesima cassa astrologica lascia presagire qualche piccolo problema in amore, qualche incompressione e che dovrebbe essere risolta però e non ingigantita litigare con questo marte molto passionale non serve davvero a nulla leone questa giornata è decisamente molto bella per voi e potrebbe portare anche molte novità nel lavoro nonostante mercurio sia nella vostra dodicesima casa astrologica e quindi dietro di voi non dovete essere eccessivamente preoccupati perché giove protegge il settore professionale e le vostre idee sono ben sostenute da alcune persone importanti per un futuro eh, progresso a livello lavorativo ed economico in questa giornata è molto probabile conclude, concludere un accordo una collaborazione anche piccola ma importante proprio grazie alla luna in ottima posizione di sestile nel cielo fantastico momento da vivere in amore con esborsi economici per la famiglia, ma quando i soldi fuoriescono dalle vostre tasche per soddisfazione, le esigenze delle persone chiamate, allora tutto va bene per voi uomini e donne, sempre molto generosi. Quella Venere identifica una ottima giornata per invitare una persona che vi piace ad uscire. Bisogna osare. Vergine, questa settimana continua con ottime con alcune scusate, preoccupazioni economiche. Forse in queste ore state pensando di portare avanti un progetto che richiede un eccessivo impegno economico e non riuscite ad essere così certi di poter riuscire a raggiungere l'obiettivo. Bisogna avere molta fiducia, non soltanto negli astri, ma anche nelle idee che nascono dentro di voi e in questa fase della vostra vita. Sono decisamente favorevoli. Quindi maggiore fiducia oggi e non dimenticate che la Luna nel secondo settore astrologico, con Mercurio in se stile, potrebbe portare novità nel lavoro anche di tipo economico con guadagni e con un lieve investimento finanziario che darà i suoi frutti in passato eh, in futuro scusate purtroppo venere è poco vantaggioso e quindi mentre la passione regala ottimi momenti sotto le lenzuola purtroppo i veri sentimenti sono rari e molti di voi non sono contenti del clima in cui la relazione d'amore sta naufragando naufragando scusate bilancia bellissima luna che per almeno due giorni sarà nel vostro cielo e porterà un vento di rinnovamento molto concreto se state pensando di portare avanti un progetto nonostante la quadratura di mercurio oggi è un buon momento per trovare i favori di qualcuno che crede in voi e nelle vostre qualità ma è l'amore che deve essere festeggiato in questa giornata con una venere strepitosa in grado di regalare emozioni, nuovi incontri un benessere psicofisico che si ripercuote anche sul luogo di lavoro e in famiglia con questo oggi giove con questa venere pensare di preparare un matrimonio, una convivenza o fare altre scelte importanti nella relazione sentimentale è una cosa ottima in questo momento. Non dimenticate che siete davvero efficaci e intraprendenti, ma oggi perdete leggermente quella possibilità di dialogare con le persone a causa di mercurio abbastanza complicato che vi rende anche nervosi. Scorpione. Questa luna dietro di voi non è assolutamente e ovviamente una cosa Positiva, ma non bisogna nemmeno pensare che la vostra vita possa essere bloccata da una luna nella dodicesima casa astrologica certamente oggi siete meno attraenti ehm um meno attenti scusate i dettagli forse leggermente confusi e qualche errore sul luogo di lavoro è probabile ma Mercurio e Marte intrigono regalano eccellenti energie e la capacità di provare a vivere una giornata particolarmente interessante sotto il profilo dei contratti e degli accordi se uscite, viaggiate e vi spostate con qualsiasi automezzo potreste incontrare anche casualmente una persona molto utile per il lavoro profitti, guadagni che alimentano il vostro portafogli e il desiderio di essere consapevoli che il destino sta donando tutto quello che in passato non arrivava per vari motivi purtroppo l'amore in, in questo martedì 11 giugno è lievemente monotono con pochi incontri poche emozioni da vivere sagittario essere così sentimentali non è mai stato semplice per voi ma in questa giornata provate a stare con le persone che amate cercando di notare i loro bisogni e le loro esigenze e sfruttando le vostre doti passionali per incrementare il livello di emozioni da vivere anche per voi stessi in questo momento della vita dovete essere sereni ma la luna di oggi in sé stile con giove vi fa sentire molto euforici e permette di vivere ore piene di novità, di impegni professionali e di grandi occasioni di guadagno Venere in opposizione è l'unico neo di una giornata e di un periodo che non offre un grande granché in amore e infatti tentare di corteggiare una persona adesso è assolutamente sbagliato potreste ottenere varie delusioni vari rifiuti aria molto pesante all'interno del vostro attuale rapporto di coppia e le incomprensioni devono essere risolte entro sera con una luna molto diplomatica ed equilibrata capricorno se in questo momento della vostra vita siete molto stanchi forse questa cosa non sarà un vantaggio per la vostra mente e il vostro fisico ma tutto quello che state facendo in questo periodo porta enormi vantaggi in futuro saturno è ancora pesante ma molto esigente, e la luna inquadratura accompagnata dalle terribili opposizioni di Mercurio e Marte. Oggi è davvero difficile essere concreti e non arrivare alla sera, con un lieve malessere fisico oppure con tanto nervosismo. Meglio non discutere con voi e non esagerare con atteggiamenti che ai vostri occhi potrebbero essere il sintomo di una guerra imminente, occorre scaricare un esagerato livello di tensione e stress lavorativo, ma in queste ore neanche la famiglia e il partner sentimentale possono agevolare tutto questo. Allora un'ora da trascorrere in palestra senza però esagerare con gli esercizi fisici troppo stressanti. Anche una bella corsa all'aria aperta è molto utile. Acquario, finalmente una meravigliosa luna che illumina il vostro cielo, il vostro cuore e soprattutto la vostra mente. Nonostante un mercurio poco favorevole nel lavoro, con sole, venere e luna a vostri alleati, queste ore potrebbero essere molto gratificanti per coloro che vogliono amare ma anche per coloro che hanno un progetto da portare avanti. Infatti la luna insieme al sole e venere porta molta fortuna, un evento va vantaggioso anche a livello economico e la possibilità di ricevere un regalo qualcosa di inaspettato. Se state pensando di fare un piccolo viaggio per motivi di lavoro o anche solo per diverti divertimento e relax, questo giorno ma soprattutto la sera questo giorno ma soprattutto la sera è ideale ma fatevi accompagnare dalla persona che amate, da un amico, da un parente per condividere tutte quelle belle emozioni che avete nel profondo del vostro cuore fantastici incontri sono possibili e i cuori solitari possono davvero essere molto attraenti. Pesci questa settimana continua con due ottimi pianeti che spingono nel settore lavorativo Mercurio potrebbe portare proprio oggi quella notizia che voi aspettate da tanto tempo oppure è molto facile realizzare un piccolo progetto, avere il sostegno di un amico o di un collega di lavoro purtroppo alcune situazioni burocratiche sono ancora bloccate e potrebbero riguardare una separazione coniugale, un divorzio, un difficile momento da vivere con la persona che in passato era importante per voi. Dunque Giove sta facendo il suo lavoro, ma in queste ore la grinta di Marte vi aiuta ad andare avanti senza attendere e senza aspettare. Oltre Venere anche il Sole è in quadratura, molti di voi oggi sono abbastanza malinconici, ma bisogna reagire ed essere sempre all'altezza di una situazione che è invece vantaggiosa in quasi tutti i settori. Saturno consolida tutto quello che portate avanti e realizzate con estremi sacrifici.